Nel 2022 il rapporto tra nuove quotazioni e aziende che sono andate via da piazza affari è purtroppo negativo. Infatti da gennaio a novembre 2022 le aziende che se ne sono andate valgono 20 miliardi mentre quelle che si sono quotate valgono solo 4,77 miliardi. Quindi come numero se non sbaglio siamo 20 a 20, quindi 20 quotate e 20 che se ne sono andate. Però a livello di valore parliamo di 20 miliardi che se ne sono andati e solo di 4,77 miliardi che si sono invece quotati più nello specifico per quanto riguarda le aziende che se ne sono andate da piazza affari un grosso peso ce lo ha Exor, la holding degli agnelli dal valore di 15 miliardi di capitalizzazione mentre l'ingresso più pesante o meglio l'ingresso più importante che c'è stato a piazza affari è stato quello di Iveco da 2,7 miliardi gli altri ingressi invece sono tutti sotto al miliardo di capitalizzazione ovviamente questa è la situazione attuale però potrebbe in realtà anche peggiorare perché ci sono all'orizzonte nuove uscite di aziende che attualmente sono quotate a piazza affari ma che stanno valutando o hanno in realtà magari anche già deciso di togliersi da piazza affari e per esempio sto parlando di atlantia che con il suo dei andrebbe a togliere ulteriori 18,8 miliardi di capitalizzazione poi Autogrill che potrebbe uscire con, eh, e potrebbe portare via 2,5 miliardi e ancora c'è Toz che potrebbe uscire e potrebbe portare via un ulteriore miliardo. Quindi in pratica, con te alla mano, ci sono tipo 40 miliardi a rischio del valore di Piazza Affari, a fronte di solo 5 miliardi di entrate, grazie alle nuove quotazioni. Quindi insomma è una situazione pesante. E tra l'altro c'è anche CNH che sarebbe valutando un'uscita, quindi un delisting E quindi potrebbe lasciare piazza affari portandosi via ulteriori 20 miliardi di capitalizzazione circa. E inoltre. Cosa ancora più diciamo che fa riflettere è il fatto che in Italia non abbiamo in questo momento all'orizzonte delle aziende importanti che potrebbero quotarsi tipo per esempio se non mi sbaglio in Germania potrebbe quotarsi Lamborghini. Mentre qui non abbiamo, non abbiamo nulla che in questo momento sembrerebbe che potrebbe quotarsi e che abbia un nome di peso. Ma quindi arriviamo al nocciolo della questione. Perché Piazza Affari si sta svuotando? Una delle ragioni è sicuramente la concorrenza del private equity. Cioè una forma di investimento operato da um, operatori istituzionali, operato da operatori, su aziende non quotate ma che hanno un grande potenziale di crescita. E il ragionamento dietro questo cos'è? Eh, io investo su aziende non quotate che però hanno un grosso potenziale di crescita così queste aziende cresceranno o almeno ci si augura che crescano e successivamente venderò la mia partecipazione o guadagnerò dalla quotazione dell'azienda stessa sulla quale ho investito inizialmente quindi il ragionamento è questo e tutto ciò è stato favorito nel tempo da una buona dose di liquidità che ha avuto in dotazione il mondo privato e quindi qual è il ragionamento perché questi investimenti questo tipo di investimento va a penalizzare le quotazioni in borsa o meglio non le quotazioni in borsa va a penalizzare il fatto che un'azienda decida di quotarsi allora il fatto è che in borsa le aziende ci vanno per prendere capitali, quindi nel senso io mi quoto in borsa perché voglio attrarre capitali sul mercato grazie appunto alla quotazione in borsa. Ecco, se ovviamente io i soldi li ottengo senza quotarmi in borsa, è facile che non mi quoterò in borsa e prenderò i soldi senza dovermi quotare e magari poi mi quoterò successivamente. Ecco, è questo il ragionamento, ovviamente fatto molto semplice. Ed è chiaro come possa fare concorrenza quindi a Borsa Italiana questa cosa. Quindi arriviamo alle soluzioni, cioè esistono delle soluzioni, ovviamente delle soluzioni facili da implementare non è così facile trovarle nel senso che se no il problema sarebbe già stato risolto e non ci starei neanche facendo un video sopra perché non sarebbe una cosa diciamo importante però sicuramente una cosa che Borsa Italiana potrebbe fare per rendere più un po' migliore la situazione è per esempio rendere più facile l'iter di quotazione, quindi rendere più facile per le aziende il quotarsi. Poi un'altra cosa che può fare Borsa Italiana è lavorare sulla propria attrattività e ancora si può lavorare sulle fasi pre, di pre-quotazione delle aziende e quindi cercare di accompagnare le aziende verso la quotazione, che tra l'altro questa è una cosa che più o meno Borsa Italiana, se non sbaglio, fa già, quindi comunque non è che si stia con le mani in mano, però chiaramente non è facile lavorare in questo senso, anche perché le soluzioni che io ho detto adesso non so quanto possano poi davvero in realtà essere risolutive perché comunque c'è una situazione di fondo che è problematica tipo la concorrenza di cui abbiamo parlato prima ma tipo anche tutta la situazione economica che c'è attualmente sicuramente può pesare ulteriormente nel senso ci sono tante cose che concorrono poi ad avere questo tipo di output comunque fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e soprattutto fammi sapere quali sono secondo te le soluzioni che si potrebbero adottare per evitare che piazza affari continui a svuotarsi così tanto e a perdere così tanto valore quindi con questo è tutto io ti chiederei di mettere like se il video ti è piaciuto ti invito a iscriverti al canale se ti interessano video come questo oppure video relativi alla price action di arduino oppure al mindset di antonio se ti va ti invito anche a fare un salto sul mio canale dove invece parlo prevalentemente di strategie di business e cosa più importante di tutte in questo momento perché vale solo per questo mese quindi solo fino alla fine di novembre ti ricordo che c'è un, uno sconto del 30% su tutti i servizi offerti da Airforex quindi qui dietro lo vedi se vai sul sito puoi insomma vedere tutta puoi vedere tutto nella sezione servizi eccetera eccetera e c'è lo sconto 30% su tutto quindi corsi abbonamenti tutto ci vediamo alla prossima ciao